Nel secondo capitolo della guida all'orientamento sessuale approfondiamo qual è la definizione di orientamento sessuale cercando di vederla in una versione abbastanza estesa e non troppo sintetica perché infatti tutti pensano poi di sapere che cosa sia l'orientamento sessuale tutti ne parlano, hanno partecipato a conversazioni su questo a volte eh, dicono la propria opinione su che cosa ne pensano di alcuni orientamenti e sentono il bisogno di formulare delle, delle opinioni ma la maggior parte delle persone, anche se sono estremamente sicure di sapere che cosa sia l'orientamento sessuale, spesso invece fanno confusione, spesso dicono delle cose poco fondate e a volte anche persone che lavorano sui temi dell'orientamento dell sessuale a volte finiscono per dire purtroppo delle cavolate ed è per questo che quindi quando ragioniamo su questo argomento avere chiara quale sia la definizione è molto utile se no finiamo per dire delle cose come eh, certi sport sono da eterosessuali eh, sono amico degli omosessuali che mi stanno simpatici per qualche motivo eccetera eccetera cioè finiamo per dire qualche affermazione che poi ha veramente poco senso e se vogliamo stare su una definizione molto sintetica soltanto per capire un attimo in generale cos'è l'orientamento sessuale possiamo dirci che è quel criterio secondo cui proviamo desiderio sessuale romantico o emotivo sentimentale verso le persone distinguendole a seconda del fatto che siano del nostro stesso genere o del, o del genere opposto e questa definizione di per sé potrebbe anche essere esauriente però ehm, non basta perché non va a distinguere tutti quelli che sono gli aspetti ambigui dell'orientamento sessuale prodotti appunto da tutte quelle idee che ci hanno accompagnato questo argomento e quindi non va a spiegare che cosa non è l'orientamento sessuale, che cosa determina l'orientamento sessuale e quindi proviamo magari a vedere una definizione un po' più ampia di questo argomento distinguendolo magari in tre parti così che vediamo una parte, la spieghiamo, un'altra parte la spieghiamo eccetera eccetera. E per vedere quindi una prima parte di definizione, possiamo iniziare a dirci che l'orientamento sessuale è l'insieme delle sollecitazioni e del desiderio sessuale, romantico e sentimentale nei confronti delle persone distinte per il loro genere e per le loro caratteristiche sessuali che somiglia molto effettivamente a quello che ho detto poco fa con la definizione sintetica ma sono stati aggiunti dei pezzi, si parla di sollecitazioni fisiche si fa una distinzione tra varie forme di desiderio che in più sono legate sia al genere che alle caratteristiche fisiche sessuali dell'altra persona e il rapporto tra queste caratteristiche fisiche e l'orientamento sessuale è un pezzo determinante nel momento in cui è importante ricordarsi che poi l'orientamento sessuale ha un collegamento forte con il corpo ha un collegamento forte nel modo in cui il corpo esprime l'orientamento sessuale in varie maniere la maniera più classica, più generale è quella di attivare quella che è la base dell'eccitazione del ciclo di risposta sessuale cioè quel modo con cui il corpo risponde attivando, dopo che ha attivato il desiderio sessuale, quindi tutto quel meccanismo di eccitazione, plateau, orgasmo e risoluzione cioè tutto quello che poi riguarda proprio prettamente la sessualità però di per sé l'orientamento sessuale non è fuso con la sessualità, che è un aspetto ulteriore. In realtà l'orientamento sessuale è un pezzo prima, che quindi è collegato a questa parte fisica, ma non si sovrappone, in realtà sono due cose diverse. Anche perché l'orientamento sessuale causa la reazione fisica, le sollecitazioni fisiche, ma allo stesso tempo le sollecitazioni fisiche possono essere prodotte anche da altro. Quindi è possibile che una persona provi eccitazione sessuale e abbia un'attivazione sessuale in un certo momento anche senza che ci sia un'attivazione dell'orientamento sessuale perché quello potrebbe essere stato attivato da altro come potrebbe essere che in alcune situazioni anzi una persona provi desiderio sessuale sia attratta dalla persona che ha davanti ma nonostante quello non abbia una reazione fisica e eh, di attivazione sessuale perché c'è qualcos'altro che sta impedendo quel, quel ciclo di risposta quindi i due meccanismi sono vicini ma non sono sovrapposti ed è fondamentale però collegarli perché sennò a volte può sembrare che il sesso sia una cosa separata o che il sesso sia una cosa sovrapponibile all'orientamento sessuale, mentre non è così. Come allo stesso tempo è importante ricordarsi che si parla di sollecitazioni e non si parla di solo di reazione sessuale, cioè l'orientamento sessuale è collegato al desiderio sia sessuale ma anche sentimentale e romantico. Ci sono tutta una serie di emozioni anche che possono attivarsi nel rapporto con un'altra persona che poi non c'entrano niente col sesso eppure possono essere collegate all'orientamento sessuale perché anche le emozioni sono dei eventi naturali transitori che cadono nella mente che poi hanno tutto un correlato fisico. E quindi anche una persona che poi eventualmente non ha un desiderio sessuale ma ha un desiderio magari relazionale verso un'altra persona quella è una persona che comunque ha una reazione fisica che magari non sarà genitale ma sarà di altro tipo in un coinvolgimento relazionale intimo emotivamente significativo che comunque produce un'attivazione fisica e in questo senso quindi Guardare il corpo è importante, ma va guardato in un modo corretto, altrimenti ci rischio di fraintendere, c'è rischio di pensare che ogni volta che il corpo si attiva o non si attiva, allora questo descrive l'orientamento. Mentre l'orientamento è un pezzo a monte: è un pezzo in cui, che è collegato a queste sensazioni, a queste sollecitazioni, ma che non è sovrapponibile, perché poi sta un po' più in alto, sta un po' più nella testa, nel desiderio. Nella definizione c'è una distinzione tra caratteristiche sessuali. E genere, e questa distinzione è fondamentale perché il genere di per sé è una caratteristica eh, genetica biologica, cioè essere geneticamente maschili o femminili, che è diverso da quelle che sono le caratteristiche sessuali che invece sono soggette a interpretazione. L'interpretazione quindi solitamente riguarda il fatto che alcune caratteristiche vengono lette come più descrittive dell'essere mascolini o femminili e quando viene fatta questa lettura quindi la persona non sta più andando a chiedere qual è il corredo cromosomico dell'altra persona ma sta andando a interpretare l'altra persona per capire se è coerente con i propri gusti. Cioè le persone cercano sì, ok, una persona di un genere piuttosto che di un altro ma soprattutto cercano un certo grado di coerenza tra quello che è il genere della persona è quello che loro intendono come mascolino o femminile. E alcune volte si parla di cercare una coerenza, altre volte cioè si parla di cercare un'incoerenza tra questi due aspetti. Però prima di approfondire questo, è importante quindi chiarire che le caratteristiche sessuali quindi poi possono essere stabili o momentanee, temporanee. Quando sono stabili sono dette eh, tratti di genere, cioè una caratteristica appunto tendenzialmente stabile della persona che perlomeno dura nel tempo non cambia da un momento con l'altro e che probabilmente quindi è descrittiva di un suo modo di essere stabile nel tempo cioè per esempio l'essere per alcune persone magari l'essere muscolosi può essere una caratteristica maschile e quindi il fatto che una persona magari sia in forma fisicamente potrebbe essere un qualcosa che permette agli altri di vederlo come più mascolino ma allo stesso tempo questa è soltanto un'interpretazione. Per alcune persone l'essere muscolosi non ha nulla di mascolino, può essere una caratteristica generale della persona, del fatto che sia disciplinata per esempio, e quindi non sta scritto da nessuna parte che una donna muscolosa debba essere interpretata dagli altri come una donna mascolina, anzi per alcune persone è una donna molto femminile che è in forma e sa prendere cura del proprio corpo. E questa distinzione è fondamentale perché quindi se non la facessimo ci sarebbe il rischio di pensare che a tutti piace un certo tipo di, di essere maschili o essere femminili, mentre invece ognuno ha una sua opinione. E solo per la cronaca poi i tratti di genere, che sono stabili, sono al contrapposti a quelli che sono invece gli stati di genere che sono un qualcosa di molto più temporaneo che può essere qualcosa di tipo il make up cioè il eh, truccarsi per esempio mettersi il rossetto può essere un tentativo di eh, far sembrare il proprio volto più femminile di quanto non si pensi che sarebbe altrimenti e questo per alcune persone può favorire il fatto di riuscire a vedere quella persona come magari più femminile come per altri in realtà può essere invece un qualcosa letto come un segno di aggressività, di seduzione, che può quindi riguardare un modo mascolino di cercare eventualmente l'altro sesso e quindi può essere un qualcosa che attrae un certo tipo di persone e ne allontana altre. Non, non c'è nessuna regola scritta su questo, ognuno poi ragiona con la propria testa. Una seconda parte di definizione dell'orientamento sessuale riguarda da cosa è determinato l'orientamento sessuale perché l'orientamento sessuale è legato a tutta una serie di spinte fisiologiche di sistemi biologici che vanno al di là della scelta consapevole e comprende tutta una serie di stati emotivi profondi come per esempio l'innamoramento, una serie di, quindi di meccanismi che non si può gestire volontariamente, che in qualche modo si vive vivendo le conseguenze ma senza poterlo influenzare direttamente. Non si può scegliere che orientamento sessuale avere e l'orientamento sessuale non è una scelta, è un modo di essere che non sappiamo con esattezza come si costruisca, ma possiamo dirci che tendenzialmente è il prodotto di tutto un meccanismo biopsicosociale. Cioè una base di fattori biologici che poi vanno a interagire con una serie di fattori emergenti psicologici che si costruiscono nel ciclo di vita e che poi si vanno a definire all'interno delle relazioni sociali che la persona ha in un sistema quindi in cui biologico psicologico e sociale comunicano l'unico con l'unico l'altri ma allo stesso tempo hanno anche oltre alla capacità di un po di interferire gli uni con gli altri hanno anche un margine di autonomia per cui alla parte biologica eh, si può intervenire fino a un certo punto su alcuni canali, ma non su altri. Alla parte psicologica si può ragionare su alcuni aspetti, ma altri invece sono stabili e sono immodificabili. E la parte sociale appunto, è qualcosa su cui si può interagire per fornire un certo tipo di risultato, ma poi c'è tutto un aspetto che invece va al di là della nostra possibile scelta. Ci sono tutta una serie di quindi, possibilità e limiti che è importante capire per orientarsi all'interno di un ragionamento simile. Quello che però per noi, per ragionare per massimi sistemi, è importante avere chiaro è che non si può modificare volontariamente l'orientamento sessuale. L'orientamento sessuale è stabile e tendenzialmente rimane stabile per tutto il ciclo di vita. In passato è capitato che alcune persone quindi provassero a costruire delle terapie riparative per andare a modificare gli orientamenti sessuali, e quello era un tentativo assurdo che non poteva funzionare perché è impossibile andare a eliminare un qualcosa che già è sedimentato è costruito ed è stabile all'interno della persona e non si può andare a togliere qualcosa che fa parte dell'essere dell di una persona. Quello che può succedere quando un orientamento sessuale si modifica spontaneamente nel tempo non è tanto che si vada a togliere qualcosa ma al massimo che si vada ad aggiungere qualcosa ed è proprio per questo che quindi la sola idea di fare una terapia riparativa è assurda dannosa e per chiunque venisse a sapere di qualcuno che fa una terapia riparativa mi raccomando denunciate quelle persone perché per esempio in italia è assolutamente illegale eh, mettere in pratica dei comportamenti simili che non fanno altro che danneggiare le persone anche quando si capita di sentir dire che ama ah, qualcuno era gay e poi è cambiato, sono delle affermazioni che in realtà non hanno senso e sono delle false testimonianze di qualcuno che sta millantando un cambiamento di orientamento sessuale che in realtà non c'è mai stato quando questi episodi sono capitati solitamente poi andando ad approfondire si scopre sempre che quelle testimonianze non hanno fondamento sono persone che hanno mentito nel loro tentativo di essere il portabandiera di un cambiamento nella speranza di far coraggio a qualcun altro che magari pensano non hanno il coraggio di farlo e quindi gli faccio vedere che questa cosa si può fare così magari loro ci riescono ma in realtà non ci può riuscire nessuno a fare una cosa simile perché l'orientamento sessuale funziona soltanto in me meccanismo additivo una persona eterosessuale non diventerà mai omosessuale come viceversa una persona omosessuale non potrà mai diventare eterosessuale perché sono due orientamenti opposti da cui non si può passare dall'uno all'altro cosa diversa è che una persona magari eterosessuale possa diventare invece bisessuale o pansessuale come che una persona omosessuale possa diventare bisessuale o pansessuale. Cioè gli orientamenti poi si possono incontrare nel momento in cui vanno ad aggiungere delle caratteristiche in quelli che sono i propri gusti, diventando poi per addizione sempre più simili, perché a un certo punto tanto più inizia a piacermi sempre più alternative, tanto più a un certo punto c'è somiglianza, eh, perlomeno dal punto di vista del gusto, e poi c'è una distinzione tra cosa si fa e cosa non si fa però appunto non esiste l'opportunità di poter eliminare un orientamento sessuale quello è un qualcosa di assurdo e insensato una terza parte della definizione di orientamento sessuale riguarda il cosa non è orientamento sessuale, che è un aspetto fondamentale da mettere a fuoco, perché sennò c'è il rischio di pensare che l'orientamento sessuale sia anche collegato alle affiliazioni, ai gruppi che si frequentano, alle proprie preferenze nello stile di vita, ai comportamenti che si mettono in pratica, alle persone che si frequentano o al ruolo di genere che si preferisce avere o l'identità di genere che si sente di avere. Mentre invece questi concetti non c'entrano con l'orientamento sessuale. Cioè l'orientamento sessuale è quello che dicevamo prima, quel desiderio sessuale, romantico, sentimentale nei confronti delle persone distinte per genere e caratteristiche sessuali. Mentre invece quest'altro pezzo non c'entra nulla. È un pezzo a parte che a volte capita di associare perché capita che le persone tendano a frequentare qualcuno con cui sentono ci sia un qualche tipo di somiglianza e quindi a frequentare amici magari con l'orientamento sessuale più simile al proprio. Ma quando succede questo e poi quando capita anche di finire per somigliare su altre caratteristiche, questo non significa che per essere di un certo orientamento sessuale si debba avere la bandiera del comportarsi in un certo modo. Non è così. In realtà dentro lo stesso orientamento sessuale ognuno può fare quello che vuole, ognuno può comportarsi come gli pare. Quello che succede è che però dall'esterno a volte può capitare di vedere dei gruppi di persone che sembrano accomunati dal avere l'orientamento sessuale e poi tutta una serie di caratteristiche che gli fa somigliare un po'. Quello però in realtà è soltanto un aspetto di coincidenza, il fatto che le persone... Quando stanno in gruppo tendono poi a uniformarsi e a diventare tutte un po' simili le une con le altre. E quindi quello non è legato all'orientamento sessuale, ma è legato ad altro. È legato al come funzionano i gruppi sociali, che è un discorso diverso. Distinzione invece un po' più precisa, serve farla per quello che riguarda il concetto di identità di genere. Perché a volte anche questa distinzione è una distinzione su cui tantissimi fanno confusione. Magari può capitare di vedere un uomo un po' femminile o una donna un po' mascolina, e in quel caso ritenuti, quindi femminili o mascolini, perché poi non è una caratteristica eh, oggettiva, ma è quei tratti di genere che dicevamo prima in un un'interpretazione, ma in quel caso potrebbe capitare di pensare, ah ma quell'uomo eh, è un po' femminile, allora sarà omosessuale, che è un'associazione che molte persone possono fare, o al contrario, eh, o meglio, o in modo simile, eh, quella donna è un po' mascolina, allora sarà omosessuale. ma è una considerazione che può capitare di fare, ma che si basa su un grosso fraintendimento, cioè sul non aver chiaro che cosa sia l'identità di genere, che è quello di cui invece stiamo parlando. L'identità di genere è quel modo in cui ci si sente più appartenenti a un genere maschile o femminile, indipendentemente dal proprio genere biologico, cioè ci sono dei casi in cui c'è coerenza tra il modo in cui eh, si è fisicamente e il modo in cui ci si sente. Quindi un uomo che si sente mascolino, che vuole essere mascolino, che si sente di identità maschile, quella è una persona che è de detta cisgender o cisessuale, cioè una persona che ha coerenza tra l'identità di genere e il sesso biologico ma diversamente invece può capitare che non ci sia coerenza tra queste due cose in quel caso quindi si parla di persona transgender o transessuale cioè una persona che si sente di un'identità sessuale di un genere per esempio femminile però è in un corpo di sesso biologico maschile e quindi c'è questa incoerenza tra identità di genere e sesso biologico che fa sì che possa avere poi dei comportamenti quindi più coerenti con quella che è la propria identità di genere, con il modo in cui si sente, coerentemente a quei tratti di genere che magari può provare a costruire e a quegli stati di genere che potrebbe cercare quindi di mettere in campo per riuscire a piacersi di più. Ma c'è una distinzione fondamentale quindi tra orientamento sessuale e identità di genere. L'identità di genere, quando ragiona sulla coerenza o incoerenza del proprio essere maschile o femminile, ci ragiona per se stesso e per il proprio modo di potersi vedere, star meglio con se stessi nel proprio corpo. E quindi è un qualcosa che poi può portare sia a comportarsi in un modo anche che può andare, visto che tratta la sessualità, andare a toccare gli stati di genere e quindi andare a toccare quelli che sono gli argomenti che in generale riguardano il gioco della seduzione. Ma quello a volte è più fatto per avere delle conferme o per potersi sentire in un certo modo piuttosto che non per attrarre delle persone in base a un orientamento sessuale. Poi l'orientamento sessuale è coerente non tanto con quello che è il proprio sesso biologico ma con quello che è la propria identità di genere. Quindi a prescindere dal fatto che poi una persona sia di sesso biologico maschile o femminile, se l'identità di genere è maschile ed è attratto da le, dalle donne, allora sarà eterosessuale, a prescindere dal fatto che biologicamente poi sia maschile o femminile. Come appunto in questa incoerenza tra identità di genere e sesso biologico, a volte c'è la possibilità che quindi ci siano dei fraintendimenti e ci sia un po' di difficoltà a capire, eh ma come, ma allora quello che, quella persona che eh, è un uomo magari ma si sentiva donna e poi allora ha avuto dei, dei rapporti con altri uomini allora era omosessuale, no? Quello è eterosessuale perché si sentiva donna e è una donna che sta avendo dei rapporti con degli uomini La confusione è comprensibile ma è una confusione alimentata soltanto dal non avere chiari alcuni concetti tanto più riusciamo ad averli chiari, tanto più riusciamo a non perderci in alcune riflessioni invece poco utili e poco funzionali che fanno male prima di tutto a noi stessi e poi a volte anche agli altri con cui parliamo a cui eh, propiniamo tutta una serie di eh, nostre presunte verità con un'estrema sicurezza dicendo invece delle merite cavolate ed è importante quindi provare a ragionare su questi argomenti per evitare dei fraintendimenti, eh, soprattutto poi quando nei prossimi capitoli inizieremo a ragionare specificatamente sui singoli orientamenti parlando di eterosessualità, omosessualità, bisessualità, pansessualità e asessualità.